Salve a tutti anime colorate, faccio adesso l'introduzione a questo video perché prima mi sono lasciato prendere la mano dal piccolo giochino Ho scoperto una nuova funzione di colei che non deve essere nominata perché altrimenti si accende che detto così pare che si parli di Voldemort Ma no, stiamo parlando di quel simpatico parecchietto colà dotato di intelligenza artificiale che vive nel cloud Spero che l'idea vi piaccia, vi diverta, anche perché ci vorrà tantissimo tempo a tagliare il tutto per causa del copyright. E niente, vi lascio alla challenge. Iniziamo. Bentornato in Scopri la canzone. Partiamo subito con la prima canzone. Tutta colpa di Freud il titolo del pezzo mentre l'artista si chiamava Daniele Silvestri okay. prova a dirmi cos'era non lo so dimi il nome della canzone come si chiama l'artista mi dispiace, ma hai sbagliato. La risposta esatta era come neve di Giorgia. Eeeh, a un passo dalla luna. Hai indovinato il titolo del brano. L'artista era invece raccoante. Ops. Gianna di Rino Gaetano Ottimo, hai indovinato il titolo e l'artista, 20 punti per te Ipù. Che canzone hai appena ascoltato? Ipu Hai indovinato l'artista, la canzone invece si chiamava Santa Lucia Dance Monkey Hai indovinato il titolo del brano, guadagni 15 punti L'artista era invece Casa di Lego La risposta esatta era di Dia Di Lazza. Ti sei ricordato come si chiamava? No. Non fa niente, andrà meglio alla prossima. La risposta giusta era Momenti No di Fabri Fibra. Ai... Dì il nome della canzone, come si chiama l'artista? Il Triangolo Renato Zero. Bravo. Hai indovinato il titolo e l'artista. Era proprio il triangolo di Renato Zero. C'è una che tempo fa. Che brano era? Non lo so. Era un angeletto come te di Francesco De Gregori. Lo so. La risposta giusta era non è mai un errore di Raff, Purtroppo perdi comunque 5 punti. C'è da Raffa questo è un attimo, bravo. Non lo so. Mi dispiace ma hai perso 5 punti. Eh, Il brano era nei giorni che mi rimangono di Sierra? La borsa di una donna di D'Angelo Il titolo del pezzo è corretto, ma l'artista era Noemi. Che sul mondo sfida il crollo. Nelle sue capacità, ma questo è dedicato a te. Giulia, le vibrazioni. L'artista è corretto. Hai guadagnato 10 punti. Ma la mm. canzone si chiama Dedicato a Te. Hai eh, ragione. La risposta giusta era take taking it back di nitro Beh, queste lacrime nuove Siamo arrivi di una storia Inancellabile Giorgia, gocce di memoria Complimenti Hai indovinato correttamente sia l'artista sia il titolo del brano anni Morandi, uno su mille. Ottimo, hai indovinato il titolo e l'artista, 20 punti per te. Che canzone hai appena ascoltato? Tutto fatto di Fabri Fibra? Sparata. Non hai indovinato? Era a paura di uscire di salve. <ride> Non questa e non esiste. Cura, ti regalerò una rosa, una rosa. Non saprei dire ogni cosa. Uno, spero mi guardi, ma non consolata. Ti regalerò una rosa, Simone Cristicchi. Ottimo, eh. hai indovinato il titolo e l'artista. 20 punti per te. Da dopo ti senti solo non parlare di Il nome della canzone, come si chiama l'artista? I don't know. Sbagliate, era Bossoli di Shiva. Temo di doverti togliere 5 punti. Doverti? Vabbè. La storia è finita con te, che sei diventata la mia lei. La canzone era? Più bella cosa, ero Sotti. Hai indovinato se artista sia titolo del brano? Era proprio più bella cosa di Eros Ramazzotti. Uh, vengo anch'io? Esatto, il brano era proprio quello, però l'artista era Enzo Iannacci. Tutto più Iannacci? Sì, E... Ora è il tuo momento. Quali sono titolo ed artista della canzone appena riprodotta? Terra Promessa Eros Ramazzotti. Hai indovinato sia artista sia titolo del brano. Guadagni 20 punti. Hai... Era la tipica ragazza italiana di DJ Matrix. Eeeh. <ride> Anzi, papà, papà. Ti sei ricordato come si chiamava? Cuore matto di Lido Tony. Ho sia artista sia titolo del brano. Guadagni 20 punti. Novembre, Giusy Ferreri. Complimenti. Hai indovinato correttamente sia l'artista sia il titolo del brano? Io ballo! Il ballo del mattone! Il ballo del mattone rita pavone! Ottimo! Hai indovinato il titolo dell'artista? <coughs> Eh, sì. Che brano era? Notte prima degli esami, Antonello Venditi. Ottimo, hai indovinato il titolo dell'artista. Mi sta più in vita, non era bello, ma canta se aveva mille donne C'era un ragazzo, Gianni Morandi. Scusate, meglio eh, il flusso mi uccide. Hai indovinato sia artista sia titolo del brano. Guadagni 20 punti. Ma spero male che non ho parlato per io. Ma niente per me. Ma non dispero. spero. Mangio solo pane cattiveria ormai. E canzone Calma e sangue freddo. Luca di Lisio. Bravo. Hai indovinato il titolo dell'artista. <susurra> Oi Maria, articolo 31? Sbagliato. Perché? Era Maria Maria di articolo 31. Ho <ride> una canzone dalla tua libreria che... Con... Seguo una canzone dalla tua libreria di 200... Facciamo che questa è l'ultimissima. proprio a vedere se questa la indovini. Allora, aspetta. Cos'è? Va a dirmi il nome del brano e dell'artista. Non lo so. Il brano era tutto a posto di Easy. Che è Easy? Sentiamo ancora la stop. canzone. Torna presto. E con questo ragazzi, io vi saluto. Vi ricordo e... se non siete iscritti di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video che cercherò di riportare con costanza e noi ci vediamo alla prossima, vado a fare la intro che nel dubbio che Alexa funzionasse o meno, mi sono dimenticato. Ciao!